in bocca mi mostro, mostro Per quello che Sono davvero Solo con te Solo con te Solo con te Solo con te Solo Solo con te Solo con te